Amici, benvenuti in un nuovo, nuovo video. video, ciao! Benvenuti nell'ufficio eventi! Bambini, benvenuti in Valle Sada. Oggi vi presenteremo come a modo nostro... Sì. Siamo i parti! Dobbiamo fare una telefonata ai nostri amici per vedere quanti sono. Dobbiamo chiamare la mamma di Luca. chiamata, questo non è un stop, un telefono, signora Paola, pronto, pronto, allora, con chi parlo? E con te, con chi parlo? Con, te. con chi parlo? Con te. Con chi parlo? Con te. Ho capito chi è l'ufficio degli eventi sì, eh. di Valesada! ho capito, ho capito, dimmi tutto Davide, eh. cosa volevi dirmi? Volevo, oh, con te mi tutto alla tua allora io mi sono rivolta a voi e all'ufficio degli eventi di Valesada perché mi avete preparato l'anno scorso una bellissima festa quest'anno io la faccio comunque in casa la faccio in casa e Luca ehm, prevede di invitare una quindicina di bambini quindi bambini. adesso una quindicina, quindicina. bravo ok quindi bambini. adesso mettetemi giù un piano, quanti palloncini occorrono? Quanti festoni? Ma noi ci abbiamo già i festoni. Calcola che io ho una cameretta molto grande che equivale a due camerette. Quindi mi piacerebbe farla in stanza e vediamo un po' in stanza per i giochi, per le attività. Sì, sì, sì. sì. Ecco, organizzatemi anche magari una signora che li fa, fa cantare, li fa, magari trucca le femminucce. Sai, le signore che organizzano Beh, la festa Vediamo, ora ti passo Sara Ah va bene, allora Sara Sara, ci sei al telefono? Sì <ride> Ok, allora Sara, hai capito? Voglio sì. la truccatrice per le femminucce che magari li vedi travesti da gattine, Vabbè, da ma... cagnolini Davide invece mi organizza i palloncini Allora io... Voi partecipate con noi alla festa? Siete sì, anche con noi tutto il tempo? Sì. sì. In sala poi ho un angolo dove sì. mettere patatine, la, la torta e tutto il resto. Ah, sì, sì. Quindi preparate il piano e poi vi fate sapere, va bene? Sì. ci okay, facciamo sapere. Ok. Anche quanto mi costa, eh? Eh, Io faccio la ricetta. Ok. Patatine. Ok. E... Insalata russo? No! Popcorn? Popcorn. Torta. Torta, seconda volta. Marmellata? No. Ehm... Fragole. Che ti piacciono le fragole? Ah, sì, le fragole. Porcorn. Popcorn. Le, patti, porcone. le Patatine. Patatine. Però non hai detto le fragole? Le fragole? Ah sì, le fragole. Però non detto i popcorn. No, popcorn. Hai, detto, sì. ah, hai detto i popcorn. Ah, le hai detto i popcorn. Se hai detti. Dopo ti vedo ah. ancora La torta? L'hai detto la torta? Ah, sì, La vale. torta? Allora. Come la facciamo la torta, Davide? cioccolato. Cioccolato. Una, immagine su. Immagine di chi? Ah, tu e di Sara, no. bravo. Ma cosa? Cioè, io sono qui che vi sto sentendo l'organizzazione della, della mia festa. La festa per mio figlio è Luca. Il bambino si chiama Luca, non potete mettere la vostra faccia. Va bene che vi adoro come vale Sada, però io voglio la faccia di Luca. E ah, lui è Sofì. Lui e Sofì vuoi mettere? Ma no! Piuttosto ai bambini piacciono le automobili. Senta. Ok. Allora io. Metto giù, metto giù la, la comunicazione, basta. Ho chiuso perché stavate facendo su eh dai su bambini io voglio una bella festa quindi la torta abbiamo deciso una torta al cioccolato con la faccia di Luca e sotto una piccola automobile ok invece so, mi puoi passare Sara che con lei devo discutere sui palloncini? Sì, ciao ciao Sara allora sono 15 bambini quindi io farei un 20 palloncini prendi nota perché così almeno uno a testa poi mi piacerebbe vedo che nel tuo ufficio 20 Avete la scritta buon compleanno? Eh sì, sì, sì. L'avete, abbiamo, ok, è passata Davide. E poi abbiamo i palloncini. I palloncini abbiamo detto. Eh, i il bambino fa 5 anni, quindi i palloncini con la scritta, col numerino 5, ce l'avete? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, pure sì. di tutti gli anni che vuole. Ok, sì, poi. Di tutti puoi... gli anni che vuole. Ok, così almeno se sei eh, i bambini che. Se mi, se mi trattate bene che mi trovo bene a venire da voi mi io li andiamo bene ok poi vorrei un festone lo vedo lì sì. Eh, sì, sul vostro auguri. sfondo del con vostro acquario che avete un bellissimo acquario dell'ufficio sì. 20 con scritto auguri con scritto auguri si sì, si sì, intanto sarà prende nota e, e allora vuoi tre festoni? si sì, ho detto buon compleanno auguri Ah, oh, vuoi pure questi? Sì, sì, brava, le striscioline tutte colorate okay. possibilmente a e aggure. la perla di quella là? No? Sì, sì, Where? sto guardando la vostra foto del vostro, del vostro ufficio 20 i palloncini I e... palloncini li abbiamo già detti, voglio tutti colorati. Beh, beh, Ma per caso avete quei palloncini, quelli giganti? Sì, da mettere sui lampadari sì, sì, sì, sì, quelli lì li avete? Sì. Ok, mettete quelli anche. Guarda, quasi finitela. Brava, brava. Scrivi, scrivi perché io voglio sentire. Sono giganti? Sì. Ok. Poi avete parlato, Davide, tu hai parlato con la signora che mi viene a fare l'animazione? Ah, oh, sì, sì, sì, già. Ok. Ha detto che viene. Ha detto, ha detto che viene, ok. Quindi ha detto che viene sì. e come si veste da clown? Sì. Ok, perfetto, così fa fare l'animazione in cameretta. Eh, per il soggiorno ho comprato io una bella tovaglia tutta azzurra Quindi vi aspetto vi aspetto il 21 di aprile alla festa di Luca Bra Allora vi aspetto il 21 di aprile alla festa di Luca Ok bambini, a bambini allora vi aspetto alla festa di Luca Ok bambini, grazie, Sada entrerà nelle nostre case Rado. Con chi parlo? Con me! Pizza espresso, pizza espresso! No. Cosa ha bisogno, dica? Per delle pizze! Quante pizze vuole? 10! 10, 10! 10! Come le vuole queste pizze? Eh, Margherita, prosciutto, carote, cipolle, fagioli, patate, patatine, patatine fritte! Eh, patatine, pizza cola, pizza cola, patatine cozza, pizze cozza con due cozze, cozze. Cozza, dieci cozze. Quante patatine vuole? Dica, dica, dica, mi scusi, quante pizze voleva? Non ho capito, qui sta parlando, dica, allora poi io voglio, ma scusi, con chi parlo? Dica. Io alla pizzeria Chi cerce, sta cercando? Dica Ma dica Chi, chi sto parlando? Dica con, te, con Davide Con Davide è caduto il cellulare Dica Dica È caduto il cellulare Dica È la serie telefonica di pizza pizza pizza Strapizza Strapizza pizza pizza, pizza. Io Dica so. Con chi parlo? Chiedo scusa con chi parlo? Dica Con chi parlo? con Ma lei paga? Sì pago io Ma c'hai i soldini? Sì l'ho i soldi. Con chi parla? Dica Con Davide Davide Cosa ha bisogno? Dica Davide Ma Davide Davide, Davide, Davide? Dica no Eh Dica Io sono io la pazzo Pizza pazza pizza la pazza Pizza Dica E ora Cambiamo pizza No Faccio il bravo okay. non, non sto lavorando okay, okay, okay. Dica Quante pizza vuole Me le faccio subito Dica Ok sto segnando Dica e poi, eh. Con chi sto parlando Dica pizza pazza pizza La pazza pizza Dica allora, Quante pizze vuole pizza pazza pizza Dica oh, parte... Con chi parlo Dica ne ha ordinato 10, una adesso 10, Solamente con le patatine Dica Dica 10 Quante patatine 10. vuole? Dica Dica! 10 dieci patatine E 10 cozze Dica non, ragazzi, no. Pizza Dica Pizza pazza no, Dica cose, Pizza, vuole, pizza vuole le patate Dica no. Ma vuole non prosciutto vuole Dica prosciutto Prosciutto Segnato vuole Dica Pozzarella Dica Mozzarella? Dica! Oh, no, no, vi prego tutto! No, scusate, no, scusate! No. scusate ma ma non qui c'è il porta! Non vi taglio, puro! Vi prometto eh, che ve le eh, faccio eh, bruciate buone! Eh, vi, non prego. Non vi prego! Vi prego, ve le faccio bruciate buone! Ok, io prendo io l'ordine! Viene qui la segretaria che sta alla cassa! Perché il mio pizzaiolo ogni tanto è fuori di testa. Beh, allora okay. io ho capito bene: Ma, volete 10 allora, pizze? Sì, mozzarella. Ok, prosciutto. Eh, sì, sì, brava, e patatine. Ok, mettiamo un like. Poi volete anche delle patatine? Sì. sì, sì ok. Ok, bimbi, te ne avete? Sì. sì bimbi, sì. okay. metti un like. Una pizza la mangiamo no ma arriva sempre no, scusatemi bambini mia, va a finire Perché? che lo licenzio va a finire che questo pizzaiolo lo licenzio sì, no, lo cambio cambi. cambi. agli ogni like facciamo una pizza in più prendiamo un altro pizzaiolo se mettete un like regaliamo una pizza a questi bambini allora. in più quindi bambini per scusarci per scusarci qui porteremo le 10 pizze okay. più tre in omaggio alle beh, patatine beh, con Coca Cola tutto... aranciata no. e poi, poi... Okay. cosa vuole? Ancora? Ah, e poi l'acqua. L'acqua. Ok, a che ora la fate? Fresca. A che ora la fate questa festa? E poi frizzantini. Alle 6. Ok. Alle 18. Ok, ok, così non è tanto tardi. Poi. Ehm... Eh, Sara, tu che sei più grande, i bambini sono piccolini, giusto? Sì. Ok. 4. Ok, quindi sono sui 4 e 5 anni, sì, giusto? Lo faccio io e Sara. Dica, con chi parlo? Dica! Allora, so Dica. Bambini, state tranquilli. che sì, sì. sì. Che che vi le pizze arriveranno, forse. Beh, beh, bravo così, va bene. Ma perché ha detto loro? Perché la ditta, la ditta ditta pazza! non, non vi preoccupate, licenzierò. licenzerò! Lo sì. licenzierò? Sì. Ci siete ci arrivati alla pizza pazza. È ora, Zitto. E ora, ci, è ora che lo cambiamo. Ci vediamo in gaulenti con le 13 pizze. E sì. una pazza. E lo cambieremo il crew chef. Sì, lo cambio, lo cambierò, lo cambierò. Quindi cambiare. ringraziamo Vale Sada e l'ufficio degli eventi. Ecco, per aver organizzato io. la festa. Sto chiamando un altro pizzaiolo. Mentre noi continuiamo con i nostri amici, sì. mentre noi continuiamo con i nostri video, mettete un like se vi piacciono i nostri video e iscrivetevi al canale per poter supportare il nostro video, ciao, ciao. ciao.